Esordienti, paura di niente! Vincere, perdere, giocare, sudare, ma non ci arrendiamo! E non ci arrendiamo! DSL, noi siamo! Se Alex e Zanna non erano panna, Vale era di us, Vorrei schiaccare! la tipa dai schiaccia la tipa dai schiaccia la tipa te lo dico bro schiaccia la tipa dai schiaccia la tipa dai schiaccia la tipa te lo dico bro basket take eleven basket save my life basket take eleven basket save my life basket take eleven basket save my life basket take eleven basket save my life La squadra era forte, ma ora è di più Esordienti, voliamo un besù Una non ci attende, e viva il campionato e Poi c'è Filippo, che è un vero diritto. Schiaccia la tripla dai schiaccia la tripla dai schiaccia la tripla te lo dico bro Schiaccia la tripla dai schiaccia la tripla dai schiaccia la tripla, schiaccia la tripla te lo dico bro Boss Kid 2K 11 Boss Kid Save My Life Boss Kid 2K 11 Boss Kid Save My Life